Persuasion Map dal sito ReadWriteThink.org Pensare a come organizzare i propri argomenti mediante una mappa. La mappa può essere stampata per la compilazione unplugged. Da qui: Che cos'è? È una struttura a mappa che guida gli studenti ad, ad argomentare, disponibile, come vi dicevo, per la compilazione online e o per la compilazione offline, unplugged. Cosa fa? Aiuta gli studenti a preparare un argomento selezionando i concetti principali e a concatenarli logicamente. A cosa serve? Gli studenti si allenano per una discussione, una relazione, un prodotto scritto per creare un saggio. Gli obiettivi? Imparare a pensare, scrivere, relazionare, producendo ragioni convincenti. Questo è Persuasion Map dal sito right Think e andremo quindi a preparare la uh, nostra mappa online. Come vi, eh, vi dicevo prima, ecco, posso eh, comunque stampare la uh, mappa da, vuota da qui. Metterò il mio nome e l'argomento il mio titolo i fisici pluralisti get started e qui uh, dovrò indicare la, la mia tesi pr eh, principale eh, che vedete comparire nella mappa eh, proprio all'inizio allora, i fisici pluralisti ammettono una pluralità di principi esplicativi dei fenomeni naturali ok, ora vado sotto e mi trovo tre, eh, tre ragioni e ah, metterò qui Empedocle per indicare tre dei pluralisti, Anassagora e qui eh, Democrito. Come vedete ho compilato eh, tre eh, idee, vado ad Empedocle e ehm, metto qua, eh, posso scrivere che è e quattro indica quattro radici acqua virgola terra aria fuoco poi posso dire che ha, eh, sono elementi, elementi quindi eterni, immutabili. qualitativamente identici, quantitativamente divisibili, Da terzo. e come terzo punto amore e odio ok ritorno sopra vado alla nasagora e eh, metterò i semi qui particelle materiali minuscole invisibili ah, certo poi come tre posso mettere mm, mente ordinatrice ok, ritorno sopra democrito metterò gli atomi materiali minuscoli, infiniti, ehm, non percettibili, eterni, immutabili. indivisibili ok e eh, eh, poi spazio vuoto vuoto e movimento caotico ok ritorno su e vedete che coi a uh, 3 e uh, quindi vado sotto quello che ho già scritto vado alla conclusione di tutto alla conclusione quindi metterò che i pluralisti conciliano Poste. Tendenze. Divenire molteplicità. città sensi ragione immutabilità Del reale ok vado su finish e adesso ho la possibilità di uh, stampare eh, la, questa, questa mappa. Posso anche ingrandire, uh, save final e share final. E quindi uh, faccio save uh, final e um, scriverò qui i, i fisici pluralisti. Save, ok, me lo fa salvare come vedete in PDF, ok, ok, save, e posso anche share, il, um, con share sempre fisici, pluralisti, e in, uh, il questo uh, file in uh, pdf eh, a me lo mando a me e uh, da oh. uh -huh. a me me lo mando oppure il, lo studente potrebbe uh, mandarlo naturalmente all'insegnante per far vedere il, uh, il suo lavoro e la sua mappa preparatoria. Potrei anche uh, salvare il mio lavoro con save da qui e uh, nel formato R -U -T, e quindi fisici pluralisti eh, per eh, poterlo eventualmente successivamente modificare quindi lo salvo in questo formato sul mio computer e la prossima volta che voglio modificarlo posso aprirlo con open con open, non va bene, qui non me lo eh, fa fare, all'inizio della mappa lo posso eh, eh, quindi aprire e rieditare, buona serata